tonica, l'accordo di tonica è la minore, la tonalità è la minore si sente che c'è bisogno di, eh, di risolvere qui, in realtà, molto eh, brevemente eh, se andiamo a vedere gli accordi scopriamo che eh, se noi avessimo utilizzato eh, gli accordi, esclusivamente gli accordi dell'armonizzazione della scala minore che abbiamo visto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 applicazione che vi ho detto con quello che vi pare e l'altro altro esempio che vi voglio fare rimaniamo dai rimaniamo per ora in la, in la minore allora la minore settima si semi diminuito mi settima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 dell'arpeggio. Sul secondo e terzo accordo posso suonare tranquillamente la minore armonica, sempre di là. Eh, anche in questo caso eh, diciamo che più o meno questa è la cadenza eh, 2-5-1 minore, eh, ho solo invertito gli accordi, 2-5-1 minore di là sarebbe appunto il primo accordo, si sì, semi-diminuito, mi settima. Settima bemolle nona e la minore o settima, o si può trovare la minore? Giurazione.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 con il si bemolle allora se io qualche anno fa mi fossi trovato davanti a questi 7 8 accordi, certo accordi diversi eh, non avrei saputo a che parte rifarmi. farmi per improvvisarci qualcosa andiamo a vedere allora sul mi maggiore eh, io potrei utilizzare la triade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 la minore armonica va benissimo, perché è il suo... Quindi. Volendo la minore melodica, ma non l'abbiamo ancora vista, per ora la lasciamola da parte. E, mi minore sesta, eh, si può suonare la triade minore, la pentatonica minore, la scala dorica, la sesta maggiore volendo la minore, melodica. Ma per ora abbiamo detto di lasciarla bene. Mi minore a triade: eh, triade. Mi minore, la eh, scala minore naturale, la scala minore armonica perché non è indicata settima. Quindi ci sono quello che voglio e così via. il Mi diminuito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 armonica al primo alla scala che si genera quindi sul primo grado ovviamente che è la minore armonica sul quinto frigio maggiore o frigio dominante e abbiamo detto anche il sesto che era il famoso l'idio aumentato l'idio non aumentata l'idio seconda aumentata e andiamo a vedere questa scala allora abbiamo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 Abbiamo detto che Mi ce l'ho, Sol ce l'ho se lo considero appunto il Fa diesis se lo considero Fa doppio diesis se lo considero Sol, il eh, Si bemolle lo stesso con la diesis, quindi c'ho anche quello. E Re bemolle uguale Do diesis lo considero re bemolle e ho anche questo, quindi tutti i quattro accordi minori sono a posto su so, Mi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 Adesso vado ad aggiungere la tonica che è sempre più. successe sono questa scala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 che sono stati eh, pensati in questa scala, eh, basta pensare anche a eh, grande Pastorius quando ha analizzato fantasie cromatiche di Bach e eh, appunto se ascoltate subito le prime frasi vi rendete conto benissimo che viene utilizzata la scala eh, minore armonica e la scala minore naturale appunto, eh, in discesa diciamo. Quindi, il prossimo modulo, il prossimo capitolo. Vediamo la minore melodica. E per qualsiasi dubbio, che questo argomento ovviamente non è proprio è semplice da acchiappare, eh, scrivetemi e poi ci vediamo al prossimo video.